Victoria's Secret Angels, i segreti del loro workout. Da Adriana Lima a Grace Carvalho, fino a Marta Hunt, le modelle che scendono in passerella per Victoria's Secret del fitness non possono fare a meno. È necessario, per indossare quei completi intimi ridotti ai minimi termini, avere un fisico perfetto. Scolpito, asciutto, senza un filo di grasso. E, i loro workout a favore di social, sono lì a testimoniarlo. In due è meglio. Tra tutte le modelle che sfilano per Victoria's Secret, ce ne sono due del fitness paiono essere delle vere guru. Loro sono Yasmin e Tok e Josephine Scriver, e spesso si allenano insieme. Lo fanno postando tutto video e foto sui loro profili social, per la gioia dei fan che le seguono e per l'invidia del pubblico femminile. Dallo yoga allo stretching, dalla kicklet agli allenamenti in palestra coi pesi, le due sono delle vere esperte. E, per mostrare al mondo i loro workout, hanno addirittura creato un account Instagram congiunto, Gioia. Qui, postano in continuazione immagini e video che le ritraggono in abbigliamento sportivo, tra esercizi semplici e figure acrobatiche. Nella palestra che frequentano a New York, Yasmine Tohokess e Josephine Scriver si dedicano al potenziamento dei loro muscoli. In un video, la Toho che se ritratta mentre, seduta a pancia in giù su di un cubo con le caviglie legate da uno stretto elastico, solleva le gambe aprendole e chiudendole. Andando così ad allenare cosce, glutei e polpacci. È un ottimo esercizio che puoi fare ovunque, basta avere a disposizione una fascia elastica. Assicuratevi di strizzare il sedere ogni volta che sollevate le gambe, e ripetete 15 volte per 3 serie. Perché è proprio il sedere, a beneficiarne. È lesercizio giusto per chi vuole scolpire il proprio lato B, ma è consigliato anche ai runner e ai ciclisti. Perché si allena molto il gluteo medio, uno tra i muscoli più deboli ma fondamentale per prevenire infortuni e per migliorare le proprie performance nella corsa e nella pedalata, conferma la personal trainer Alison Tibbs. Per le braccia, le due Victoria Secret Angels sollevano invece due piccoli pesetti. È uno dei miei esercizi preferiti, lavorano anche gli addominali. Trovare l'equilibrio non è semplicissimo, ma è una di quelle sfide che tanto ci piacciono. Ripetete 12 volte per tre serie, si legge a commento dell'ultimo video postato. Wonder Woman Adriana Lima. Tra i Victoria's Secret Angels c'è poi Adriana Lima. Anche lei, una vera esperta di fitness. Solo negli ultimi giorni, ha pubblicato un video che la ritrae intenta a saltare la corda insieme al suo personal trainer. Un esercizio perfetto per rassodare e snellire tutto il corpo, dalle braccia alle gambe. Per il lato B. Invece, la celebre e bellissima modella preferisce un esercizio a corpo libero, a tarponi su di un cubo nella stessa palestra new yorkese frequentata da Jasmine Toh o che se Josephine Scriver solleva a turno le gambe, una volta verso l'alto e una volta verso il fianco. Aiutata da una sana dieta, dolci banditi, risveglio con bicchiere d'acqua e limone. Colazione a base di frutta e uova strapazzate, pesce stufato, oppure pollo alla griglia o a sushi, per cena, frutta fresca e frullati come spuntini, è però appunto la corda all'esercizio che Adriana Lima preferisce, e che pratica per 15 minuti ogni giorno subito dopo la colazione. sei giorni su sette la modella stimola il metabolismo con la corsa a cui tre volte alla settimana aggiunge 45 minuti di boxe per disintegrare i grassi e allontanare lo stress